Lo, tu non mi avevi dato questo incarico ma devo passare da mafia capitale un attimo anch'io perché ho la sensazione che non si sia compreso fino in fondo la bomba che questa roba è stata nel nostro paese allora vi dico una cosa che non avrei voluto dirvi vorrei tenermela per me perché è talmente dura quando mi è stata detta cioè dopo che io ho letto come voi immagino che il new york times ha detto che questo paese è potenzialmente corruttibile, virtualmente corruttibile dappertutto, quindi non c'è nulla che si salve, e infatti immagino che gli investitori stranieri non vengono qui perché c'è l'articolo 18, non per questa ragione. no? Vabbè. Una ragazza dell'Ecuador che mi dà una mano ad affrontare la vita quotidiana alla quale mi lego un'eterna gratitudine mi ha detto questo, ma lei parte, dico sì, e dove va per il partito? Dico, dice ma scusi ma non è pieno di mafiosi? Eh, la cosa mi ha proprio è stato un pugno enorme nello stomaco perché mi ha dato la percezione della radicalità di, di, di questa storia qui, cioè ha proprio colpito, è entrata a far parte eh, del, del vissuto di questo paese anche di una ragazza che qui ha trovato lavoro, amicizie e, e, è stata definitivamente registrata e quindi volevo condividere con voi per non tenermela solo per me questa, questa esperienza. Quindi questo è eh, ma la cosa peggiore di tutte è quando cercano di convincerci che non sapevano niente. Qualcuno, probabilmente ce ne sono molti che non sapevano niente, ce ne sono altri tanti che sapevano abbastanza per muoversi per tempo e quindi non ci venissero a raccontare queste storie. Anche per riconoscere il lavoro coraggioso del mio collega Lirio Abate che vive sotto scorta. Eh, dunque il nostro specifico è questo qui, Roma, eh, la mafia capitale, che si innesta su una situazione che de descriverei così. La pretesa di chi fa profitto di continuare a incrementarli in assenza di crescita riducendo in schiavitù il genere umano questo per dirlo in modo molto sintetico quindi mi pare che sia uno dei momenti più duri della nostra storia recente il diavolo della disperazione è in agguato invece io mi affido a Santa Lucia oggi è il giorno di Santa Lucia la Santa degli Occhi ci aiuta a vedere poi ho un mio santo e fratello personale che è Alexander Langer che il segretario Premier è solito menzionare nel suo pantheon, eh, se posso suggerire eh, a, a noi tutti e anche al segretario alcune cose che più o meno 30 anni fa diceva Alex. A proposito di crescita, diceva una delle urgenti ragioni per impersare a fondo la questione dello sviluppo è la perdita di qualità di vita e di autonomia delle persone e delle comunità anche nelle fortezze dello sviluppo. Direi che ci siamo. Ha detto che il piccolo potere è il potere del consumatore, questo potere è finito. Ha parlato di traversata da, un da una civiltà impregnata della gara per superare i limiti a una civiltà dell'autolimitazione. Siamo anche a questo punto. Ha detto che dalla faticosa lotta degli uomini contro la natura siamo passati a una situazione in cui la natura non ce la fa più a difendersi dall'uomo e i velini della chimica ormai ci tornano indietro, i depositi finali sono i nostri corpi. E ha detto anche questa cosa molto adatta al tempo che viviamo. Si tratta di perdersi per ritrovarsi. Ecco, per perdersi direi che ci siamo persi e siamo il lavoro da fare è appunto quello di provare a ritrovarsi e abbiamo sempre più elementi per dire che ritrovarsi significa non accettare di non poter più tornare quelli che eravamo, a consumare come prima, a vivere come prima, quindi la battaglia oggi è su come dobbiamo eh, restare donne e uomini, eh, su, sul paradigma che informa il nostro essere al mondo e dobbiamo capire prima di tutto noi come cambiare, Alex credeva questo, che nessun cambiamento reale può prodursi se non si produce anzitutto... Dentro di noi. Avevo un'altra bella citazione, ma la salto per ragioni di tempo. Ecco, il primo cambiamento che ci dobbiamo attrezzare a vivere nella tempesta e sulla linea di confine e gettare ponti e ripararli ogni volta che vengono abbattuti, perché oggi i ponti più che altro vengono abbattuti. E mi viene da dire, Filippo Tadei, oggi sulla Repubblica hai detto che le porte del PD sono aperte non mi pare di vedere questo di avere fatto esperienza di questo quindi dico prima di tutto a noi abbiamo fatto abbastanza ci abbiamo provato abbastanza i risultati non sono incoraggianti ma non ci si deve lasciare trascinare per disperazione indietro dalla corrente nella logica delle correnti pensate che alex e qui sarò impopolare era molto critico anche nel conce sul concetto di sinistra. Un'altra cosa che faceva Alex era imparare dalle donne, cosa che anche stavolta non è stato fatto: mettere al centro le donne come maestre politiche e il concetto di cura di se stessi, degli altri, del mondo, il superiore diritto del minore, fare di tutto per i più piccoli e anche per le creature non viventi più piccole di noi, questi sono i principi politici irrinunciabili, le proposte che con altre abbiamo portato all'attenzione di questo partito erano ispirate a questo principio, non ve le illustro nel dettaglio, vi darò i titoli, una proposta di welfare sul modello francese che ha prodotto risultati virtuosi, fra cui una crescita della natalità. Eh, in Francia ha funzionato benissimo e l'Europa lo indica come eccellenza, sarebbe una vera bomba nella vita delle persone. Magari non è mediatico come il bonus bebè, ma a quanto pare funziona di più. Forse anche il bonus bebè non è stato mediatico come si sperava. Abbiamo portato con Mercedes l'anzilotta che è una medica che è qui una proposta sulla 194 Alex pativa ogni aborto non aveva esitato a parlare dei diritti dell'embrione leggeva l'aborto come violenza anche sulla donna ma certamente non credeva che la soluzione sarebbe stata la riclandestinizzazione, cosa che oggi sta capitando a causa di un'obiezione di coscienza che supera il 70 per cento con punte del 90 e grandi ospedali come il Policlinico di Roma che non praticano più interruzioni. Lui non aveva pensato che facendo sparire la legge sarebbe sparito l'aborto. Questa è la politica che si sta facendo oggi. Sarebbe stato per la completa depenalizzazione. Anch'io sarei per questa proposta, ma so che è di difficile praticabilità. Quindi in una logica di riduzione del danno con Mercedes abbiamo... Semplicemente proposto, verificando la proposta con delle costituzionaliste, che eh, il 50% dei posti eh, nei bandi di concorso pubblici negli ospedali venissero riservati ai non obiettori. È una proposta praticabilissima. Spiace molto che almeno le amiche del PD non abbiano accolto questa proposta e continuino anche loro a non farsi carico in alcun modo di una questione che li riguarda loro e le loro figlie che abortiscono di nascosto con i farmaci anti-ulcera. Queste due proposte fanno parte di una specie di legge quadro vado a finire che abbiamo definito di riequilibrio che raccoglie proposte sull'organizzazione del lavoro smart work flessibilità worker friendly eh, ci siamo espressi anche sulla legge 40 sulla fecondazione medicalmente assistita il premier vuole che si riapra il dibattito su questo che non sarà mai calendarizzato e quindi la cosa è bloccata Oggi aggiungo, se mi permettete, questa idea sempre francese di un'eutanasia dolce, la sedazione profonda, la chiesta anche e ottenuta il cardinale Carlo Maria Martini. Avevo strappato la promessa di una direzione dedicata a queste problematiche, una direzione del partito. Eh, e tornerò a chiederla, getto il ponte fiduciosa nel fatto che non si potrà ancora a lungo aggirare l'importanza delle questioni che qui vengono poste e la ragionevolezza delle nostre proposte, come diceva Alex ci ha lasciato con un biglietto, continuate in ciò che era giusto e io intendo con determinazione continuare su quella strada.